A chi giova il divieto dei contanti pianificato? Questa è la domanda che affrontiamo oggi. Negli ultimi mesi il richiamo al divieto dei soldi in contanti è diventato sempre più forte. È stato addirittura dibattuto, per esempio, come passo concreto, se le monete di 1 o 2 centesimi debbano essere eliminate. Alcuni paesi dell'Unione Europea, come ad esempio Grecia e Italia, hanno già vietato il pagamento in contanti per somme di denaro oltre 1.500, rispettivamente 1.000 euro. Molte banche in Svezia, già oggi, non rilasciano più e nemmeno accettano soldi contanti. Così, rapine ai bancari, lavoro nero, nonché corruzione, dovrebbero presumibilmente essere ridotte. Ma in realtà, chi ha dei profitti nel limitare sempre di più il contante? Per tenere in vita il sistema finanziario, i tassi della banca centrale devono essere continuamente abbassati, sebbene i tassi negativi sui depositi di risparmio originerebbero un deflusso di capitali quindi il contanti sarebbe depositato in cassaforte o a casa. Ma senza contanti, il risparmiatore non potrebbe sottrarsi all'espropriazione, poiché non è più signore della moneta scritturale sul proprio conto. Istituzioni statali avrebbero la possibilità di avanzare la sorveglianza sul cittadino, i diritti personali verrebbero limitati ed eliminata la sfera privata. Ma il rischio più grande consiste nel fatto che ognuno senza soldi contanti appositamente o per errore, dall'oggi al domani, potrebbe essere escluso dalla vita normale. Alla fine i complessi industriali, attraverso i risparmi dei costi, come per esempio del personale di cassa, ne approfitterebbero e avrebbero la possibilità di erigere l'esatto profilo del cliente. Ma questo non è l'unico problema. Il costituzionalista Christoph Degenhardt ritiene il divieto del contante anticostituzionale. Il diritto a proprietà e la compromissione della libera disposizione significherebbe la trasgressione del diritto costituzionale. Anche la limitazione dei diritti privati e della sfera privata non sono compatibili con la legge fondamentale. In fin dei conti, secondo la legge, solo i soldi in contanti sono attualmente l'unico mezzo di pagamento legale. Anche se dalle file della politica e dell'economia il richiamo al divieto dei soldi in contanti diventa sempre più forte. Il divieto senza un cambiamento della legge fondamentale legalmente non è possibile. Concludo quindi con una citazione di Hans Dietrich Genscher, ministro degli esteri e vicecancelliere tedesco in carica dal 1974 al 1992. Cito Il mondo del XXI secolo potrà mantenere la sua stabilità solo se la forza della legge non è diretta dalla legge del più forte.